L'entropia, chiesa, l'inferno e il paradiso Io non ho ancora scelto, resto indeciso, indeciso. Intrisi il rosario nel sangue come i morti che la chiesa Per gioco piange Bocchi piange. in chiesa, morti in strada Stupri in chiesa, la vita è già puttana. già puttana Sacerdoti che si divertono con te La verità rimane, mistero della fede Sta arrivando Terkel in nome di Dio Quale Dio? L'invento io Sta arrivando Terkel in nome di Dio Quale Dio? L'invento io Tanti dei sulla terra Così tanti che ogni giorno è guerra Crociate incontro a morte certa Il bene è solo una forma astrale Perché il vostro Dio ama il male Il vostro Dio ama il male per il mio Dio non mangio il maiale per uccido gente come fosse maiale. maiale Tutti siamo carne da macello per il nostro Dio Per sette vergini cadiamo nell'oblio nell Sta arrivando Terkel in nome di Dio Quale Dio? L'invento io Sta arrivando Terkel in nome di Dio Quale Dio? L'invento io Tutte le religioni sono uguali Politicamente scorrette non hanno uguali non hanno Ti riempiono la mente di idee Ti attirano e ti straggono come il profumo d'orchidea Colonizzano i paesi del medioevo Mandando il proprio a invadere interi paesi Vengono per far la pace ma fan la guerra Vengono per far la pace ma fan la guerra